Come allontanare gli spiriti maligni dalla tua casa? Ci sono ospiti indesiderati nelle nostre case che non tutti riescono a vedere, spiriti, entità fantasmi. A volte si manifestano per una ragione specifica, ma altre volte si insinuano nelle nostre vite senza che ce ne accorgiamo. Quando si presentano come aiuto e sostegno o come avvertimento di qualche pericolo, sono i benvenuti. Ma ci sono anche entità che portano con sé energia negativa e che possono complicare la nostra vita. Ci sono persone che non capiscono il significato degli addii consapevoli ai propri cari defunti, ma questi sono importanti per permettere ai propri fantasmi di trovare la pace e di non tormentarci più con le loro azioni incompiute o con la necessità di espiare delle colpe. Quelli più pericolosi sono gli spiriti maligni che possono perseguitarci dopo la loro morte, creando un ambiente piuttosto negativo nella nostra casa. Vi mostreremo come riconoscere e lasciare andare i fantasmi indesiderati per sempre. L'esorcismo può essere una soluzione per i casi più difficili, ma ci sono anche altri metodi per proteggere la nostra casa dall'energia negativa degli spiriti. Ricordiamo che la nostra casa è il nostro rifugio e dobbiamo proteggerla da tutte le forze negative che cercano di entrarvi. Forse conosci la pratica di gettare un por di sale sulla spalla sinistra quando hai peccato o per scaramanzia, il sale bianco è considerato una barriera protettiva che gli spiriti, buoni o cattivi, non possono attraversare. In passato, quando il sale era un bene prezioso e scarso, questa convinzione si manifestava soprattutto nelle zone più povere. Oggi, sostituito dalla polvere di terra, la linea di sale è comunque un limite visibile che mostra i confini chiari dello spirito. Inoltre, la tradizione del lancio del riso alle nozze è famosa come un forte gesto di fortuna, il riso rappresenta tutto il bene di questa terra. Inoltre, l'uso di una linea di sale all'ingresso della propria casa può proteggerla dall'intrusione di spiriti maligni. L'incenso alla salvia è considerato un rituale di prestigio supremo nella credenza popolare, adottato anche dalla Chiesa e da alcuni credi. Si accendono mazzi di salvia secca in ogni stanza e angolo, incluso il garage o la stalla, per allontanare gli spiriti malvagi. È consigliabile aprire tutte le finestre per permettere alle presenze negative di uscire. Infine, esiste anche la possibilità che una persona invii uno spirito malvagio a casa tua. In questi casi, una benedizione ecclesiastica può essere utile per proteggere la tua casa. Inoltre, Ashley seguire le credenze orientali sul buon vivere può aiutare a liberare la tua casa da presenze negative e cercare di mantenere la pace e l'amore intorno a te. Ricorda che ogni azione che fai può avere un effetto sull'energia della tua casa e della tua vita. Cerca di mantenere la tua mente aperta e il tuo cuore puro e non lasciare che le energie negative entrino nella tua vita, prendendoti cura della tua casa e di te stesso e ti proteggerai dalle influenze malvagie. Sii consapevole del potere delle tue azioni e pensieri, e usa questo potere per creare un ambiente di pace e di felicità. Con questi semplici accorgimenti, puoi mantenere la tua casa e la tua vita al sicuro dalle forze negative, e godere della serenità e della felicità che meriti. Potrebbero manifestarsi nella tua vita energie che non sempre hanno un effetto positivo e potrebbero addirittura causare sofferenza. Una vita pacifica e serena potrebbe essere sconvolta improvvisamente e trasformarsi in un vero e proprio inferno non dobbiamo fissare il nostro unico obiettivo su un piacere momentaneo, ma tentare di vivere in modo equilibrato. Se avete gradito il podcast presentato oggi, vi preghiamo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi post. Grazie e arrivederci presto.